riparato flauti, trombe, sassofoni, clarinetti. Ogni strumento è ha le sue caratteristiche non ce n'è mai uno uguale all'altro, anche se si prendono i legni dello stesso albero, comunque uno strumento di liuteria non sarà mai, mai, mai assolutamente uguale identico a un altro. Avrà sempre delle caratteristiche diverse, che magari sono solo sfumature, però le persone esperte e attente se ne accorgono. Gli strumenti etnici di cui io, a cui ho messo mano non erano strettamente di mia competenza, però comunque sono sempre riuscito a, a cavarmela, diciamo. Perché io ho anche la curiosità di capire e di vedere come funzionano gli strumenti, no? proprio per una forma maniacale mia di, di, di conoscere il più possibile sugli strumenti musicali. C'è uno strumento che non mi piace, qualsiasi strumento dal più piccolo al più grosso, anche quelli per assurdo giocattolo mi, mi piacciono comunque, perché hanno, hanno un loro perché. Qualsiasi strumento non mi piace. Non ho, non ho delle preferenze. in un laboratorio dove c'è la musica, un pianoforte non guasta mai. Dei momenti che praticavo del modellismo, modellismo navale statico, però sono stati dei piccoli periodi ma che poi sono sempre un po' legati alla lavorazione del legno, eh, diciamo. Ci si discosta molto dalla, dalla liuteria anche con te, quel tipo di hobby lì. La mia passione principale è proprio la lavorazione del legno, che poi appunto siano strumenti musicali o no. Poca importanza, è il legno è quello che mi, che mi dà soddisfazione.